Vedrà la mia furia Addio armatura mia È stato bello averti qua con me Anche questo dovrò fare Dovrò riniziare una specie di nuova vanilla Dobbiamo insomma scherzare il nostro amico Però prima mi devo fare tutti i miei attrezzi Perché sto facendo questa cosa? Perché voglio provare l'ebbrezza di rifare la vanilla Perché ormai in questa vanilla ho tutto Ho tutto, infatti oggi ho un po' di cose in mente per questa vanilla Tante cose in mente e quindi le faremo tutte quante Prima di tutto eh, mi sono fatto una crafting table Che mi ha fatto un po' schifo perché non mi serve a niente Però adesso mi posso craftare il mio bel picconcione Anche perché mi sembra un po' ingiusto Siccome lui è un nuovo aggiunto alla vanilla Non ha molte cose quindi mi sembrava più doveroso Diciamo far finta di non avere le cose Ecco tipo fare eh, per esempio salutiamolo Ehi ciao vediamo un attimo Ho scritto Caio. Facciamo finta di niente, facciamo che no, in realtà non ho mai scritto Kai, ok? Kai o Sempronio, tipo Sempronio, vabbè, diciamo che ho, ho scritto giusto, no? Semprion, Cosa, non c'è niente di strano insomma, no? Voi leggete Semprion e tipo cosa gli scrivo Muu, Ok ni va bene anche ni, insomma Adesso probabilmente penserà che sono pazzo Stavo pensando che io come caspita faccio a trasformarmi in Poppy Playtime Ho un piccolo È una piccola difficoltà questa Oh mio dio Scusate un attimo ma Lì vedo Una piramide abusiva Ma che Come Ti è permesso di fare la piramide Allora per forza deve essere scherzato Vabbè queste sono Le, le regole da megalomani di Nick Perché non ho capito perché ha messo delle regole Vabbè insomma Adesso io le brucio Dopo, allora, scrivetemi nei commenti se devo bruciare queste regole. Vediamo cosa ha scritto Nick. Perché sono proprio curioso. Allora, baccheca del regolamento server di Dunis. Puntini esclamativi. Guardate quanti puntini esclamativi. Eh, non rubare. A parte, scusate, ma la grafica qua non si legge un cavolo. Eh, non rubare pena. <ride> non rubare pena. Due punti. Dai 4 ai 14 giorni, entità del furto. Però io mi devo avvicinare alla torre di questo signore qua, di questo nuovo amico che si è aggiunto alla vanilla E adesso andiamo a vedere, vediamo un attimo che cosa ha in mente Io sinceramente ho anche paura perché non so nemmeno se... Eh... Ma ascolta, ma c'è qua su TS domanda? Perché, ma c'è ancora spero ci... Allora, ci, ci sei? Vediamo un attimo perché magari se non c'è... Sì, ok, perfetto Um, quindi uh, Vediamo una Ma posso spostarlo? Scusami un attimo Posso spostarti? Ok Ok, sì Sei qua dentro Perfetto Allora, praticamente uh, Ora mi senti Io volevo vedere un attimo uh, Fammi vedere la piramide Io non ti scriverò 20.000 volte, ok? Tu adesso mi farai vedere la piramide Beh, non mi sembra ci sia molto da vedere, insomma non, non credo che tu abbia fatto un granché Cioè, vedo una piramide un po' distrutta Una piramide... La sto creando Beh, eh, interessante Mi fa piacere che tu stia creando questa piramide Abusivamente, peraltro Perché io non ho dato alcuna approvazione Ma va bene così, insomma, c'è tanto dopotutto. Ormai dopo che Nick fa le, mi fa le pixel art Nel mondo ci siamo capiti Che si facevano nel 2009 le pixel art Beh, eh, allora anche una piramide la posso accettare No, scherzo, dai, faccio finta di essere troppo smarmigliato. Insomma, niente allora, caro breed io vado a fare le mie cose. Presuppongo, suppongo. E quindi. Attento comunque, ho sentito che in questo mondo si è aggiunto il poppy playtime di Wo Woogie Woogie. Attenzione! Eh? Potrebbe darsi che. Pot insomma, ci possano essere delle manifestazioni. Uh, tipo paranormali o cliniche in base un po' ai disturbi che hai. E, e quindi bisogna un attimo vedere. Insomma, bisogna cercare di curarsi nel caso, nel dubbio, insomma, io non lo so. Non Sono chiaramente non uno psichiatra né un medico, sto scherzando, chiaramente, non uh, c'è nel senso nessuno qua. Uh, ma stai prankando? Non so cosa voglia dire prank. Io non ho mai fatto nessun prank, quindi no, assolutamente. Mm, io sono una persona molto seria, tu, giustamente, sei ancora all'inizio non mi conosci molto bene. Però io non, non, non prengo mai eh. Allora starò attento Sì, sì, sì, fai bene a stare A staro attento Perché evidentemente c'è qualcosa di strano C'è anche un creeper di fatto di foglie Vabbè, non, non mi chiedo il perché, raga Cioè, veramente, facciamo finta che Io non abbia visto niente, ok? Non, non abbiamo visto niente Bene, uh, ci sentiamo dopo, ciao, ciao Ok Ora siamo soli <ride> Ora qua io posso fare la strega O lo stregone insomma Un po' dalle, dalle cose Tecnicamente ci dovrebbe essere poppy playtime Tranquilli mi posso trasformare in poppy playtime Adesso devo solamente prendere l'invisibility potion e, eh, Però ancora non, non, po', non, non mi trasformo Perché non ho voglia insomma Voglio prima fare delle manifestazioni paranormali Come se ci fosse poppy playtime Ma non c'è in realtà Ecco per esempio il fatto che si spacchi un blocco potrebbe essere sintomo di ehm, magari non lo so o un'entità o un, un qualcosa di diverso tipo insomma c'è cioè un qualcosa che possa sembrare effettivamente un'entità oppure magari un giocatore in realtà chi lo sa cioè potrebbe essere di tutto e di più insomma non si sa. E anche queste torce di redstone non sono normali Adesso, tipo, lui ha scritto Io mi devo allarmare, cosa? Adesso probabilmente lui mi romperà le palle E quindi dirà, oh, ma c'è, ho visto qualcosa Sta succedendo, oh mio dio oh. e quindi io dovrò spostarlo Ovviamente, perché insomma, cioè nel senso Funziona così la vita purtroppo Dopotutto la vita è fatta di limoni mm, Cioè, se la vita è limoni Allora è il caso di farsi una limonata Boh, mm, l'ho sentita da Gumball questa cosa Non lo so se Volevo <ride> guardate Gumball Stanno buildando delle torce di Redstone Oh mio Dio cosa sarà mai A ma in che senso potrebbe essere l'entità della torcia mannara Stai attento Oh mio Dio Non sto scherzando ci potrebbe essere effettivamente L'entità della torcia mannara Mannaggia oh che pizza Sta torcia mannara Senti un po' ma in che modo stanno buildando Cioè che cosa vuoi dire con questa cosa e io veramente non, non ho alcuna. Non ho proprio alcun indizio che mi possa dire queste cose. Cioè, nel senso, potrebbe essere di tutto e di più. Ah, pure l'acqua! Sì, sì, sì, pure l'acqua. Allora, devo dire che eh, non so che tipo di, di giudizio dare. Cioè. Eh, vabbè, direi di trasformarsi direttamente in poppy playtime. In, in, in playtime poppy. In playtime, sì. Ora sono proprio poppy playtime. Guardatemi qua quanto sono. Bello mastoideo <ride> Non so cosa voglia dire Adesso mi tiperò da Breedplay eh, cosa, cosa sto scrivendo? Sto, stavo scrivendo cose strane Adesso vedrà la mia furia ah, ah, ah. Ecco questa cosa è molto inquietante Vedete si è spaventato molto il povero Breed eh, Il che è un po' particolare come situazione Anche perché non, in realtà non posso leggere quello che scrive No vabbè dai posso magari però non vedo, no, non vedo più cosa scrive Ecco raga, ormai lui sarà tipo tutto sconvolto Però io direi adesso tipo di, di diventare un invisibile E Adesso non esisto più, perfetto Adesso magari faccio anche un, avete visto perché tipo è scomparso Lui si è un po' spaventato giustamente Adesso sono di nuovo invisibile, però l'importante è questo Guarda, è stra spaventato! Adesso io però posso leggere anche la chat, adesso lo sposto eh, Ma tutto bene caro Brid, come sta andando la vita? Non mi sembri molto... Certo! Oh mio Dio, veramente, ti vedo molto spaventato, male! No, come mai male? Cos'è che è potuto succedere di così male? Mi spiace che tu stia così male... Scusa è che ho avuto un attimo di eh, Leggero mal di gola e quindi ho dovuto Espletarlo attraverso questa cosa Poppy sta nella piramide Ah no vabbè ma dai ma scusami dai Prima stavo scherzando non essere così paranoico Insomma stavi vedendo cose Chiaramente che non, cioè, non, non era Poppy no dai non mi dire cose Così strane insomma non è, non è possibile Insomma <ride> um, Vabbè insomma Giusto non c'è Poppy No perché io cioè, io l'ho visto prima Lui era da me in caverna Fai bene, sottiliamoci entrambi, perché lui era letteralmente da me in caverna prima e mi stava, mh, mi stava palpeggiando. <ride> oh, oh, scusate, ho fatto una sorta di verso, ma perché mi sono emozionato, no, giustamente? Non si chiama singhiozzo, cioè, nel senso si chiama singhiozzo, ma perché sono emozionato? Niente, Brid il mistero del Poppy Time continuerà, quindi noi lo vedremo più avanti cosa succederà in questo mondo così maledetto e... L'ho spostato così scherzoso, ragazzi. Sì, <ride> sì,